Buongiorno a tutti voi e bentornati. In questo nostro nuovo video vediamo una lente di ingrandimento 10x con reticolo. siate tratta un sistema ottico molto preciso di qualità, lente in vetro e abbiamo sulla base un reticolo. C'è cioè un dischetto trasparente e abbiamo un reticolo, adesso vediamo il reticolo qua non lo riusciamo a vedere, ma è presente sul vetro, sulla base e si può fare una misura, la risoluzione è 0,1 mm, quindi vediamo delle piccole tacche, si va a misurare, così l'osservazione si, si, si avvicina alla superficie si vuole osservare, queste, queste lenti sono molto adatte per superfici piani, la regolazione viene fatta in questo modo, cioè ruotando dove si va ad appoggiare l'occhio, c'è cioè un sistema di messa a fuoco.